Amici di YouTube, bentrovati ad un nuovo mini tutorial firmato FabioAmbrosi.it, quest'oggi vedremo come pulire un audio un po' troppo rumoroso con Adobe Premiere Pro. Abbiamo solo 3 minuti, quindi iniziamo subito. Cerchiamo di rimuovere il rumore di fondo dall'audio girato magari con un microfono ambientale che quindi ha assorbito molto il rumore eh, dell'ambiente in cui abbiamo effettuato le riprese. Abbiamo già trattato l'argomento diverse volte nei video tutorial precedenti sia in un live trovate il link in alto a destra in questo momento se vi interessa recuperare l'argomento cliccate su quel link sia sui mini tutorial di questa, di questa serie abbiamo visto come rimuovere il rumore con Audition. Quest'oggi vediamo come fare eh, questa stessa operazione senza però uscire da Adobe Premiere Pro. Nelle ultime release di Premiere 2019 e 2020 sono stati introdotti diversi tool di Adobe Audition che ci permettono di fare un buon lavoro in automatico sull'audio troppo rumoroso. Premetto non fa miracoli questo tool che sto per mostrare, serve per migliorare un po' la situazione. La regola principale rimane sempre quella, quando girate un video cercate di farlo nella maniera ottimale, ok? Migliore possibile. Bene, prendete questo audio. Tutorial, firmato questo è l'audio ambiente, chiaramente non l'audio registrato con un microfono professionale è l'audio così come esce dalla mia fotocamera sicuramente non possiamo fare miracoli, ve lo dico subito però ascoltate questo rumore ambiente amici Okay. È questo il rumore che cercheremo di quantomeno attenuare con lo strumento audio essenziale di Premiere Pro. Clicchiamo sul preset, sul work area di Premiere chiamata audio e verrà automaticamente aperto sulla destra questo tool dell'audio essenziale. Selezioniamo la clip che vogliamo cercare di migliorare Indichiamo a Premiere che in questo caso è un dialogo e tra le varie opzioni presenti in questo tool c'è la voce, sotto il, la tab Ripara, c'è la voce eh, Riduci disturbo. Clicchiamo sopra, lasciando invariato il valore di default e guardate questo rumore come viene attenuato. Amici di YouTube, ben trovati ad un nuovo... L'originale era così. Il tutorial è firmato Fabio e così viene attenuato quest'oggi vedremo come lavorare i file video con adobe audition bene non fa miracoli per fare un lavoro migliore occorre sicuramente utilizzare audition e vi ho detto che esistono dei tutorial su questo canale eh, mirati ma se uno va di fretta e non è particolarmente interessato ad avere un risultato perfetto sicuramente l'audio essenziale di premiere pro fa un buon lavoro in soli 3 minuti abbiamo visto come pulire un audio utilizzando Adobe Premiere Pro. Sono i mini tutorial firmati fabianbrosi.it per richiederne uno su misura per voi, scrivete all'indirizzo di posta elettronica tutorial Se avete dubbi, curiosità, perplessità qualunque cosa c'è il sito internet www.fabianbrosi.it, Iscrivetevi a questo canale YouTube, mettete un like se avete voglia anche alla pagina Fabio Ambrosi. Ciao al prossimo video!